Ciao a tutti ragazzi, siamo Dynamics. Marco 007. mi sono e Marco007. Siamo Ti tornati dato... su Paper Mario e King Iscrivetevi e rispondete al sondaggio per, per il gioco. Ma tanto sarà inutile visto che il prossimo sarà andato. Sì, ok. Forza. Cambia il titolo del video. Mentre io faccio Rube. Allora, nell'ultima parte siamo entrati nel castello, ma poi abbiamo scoperto che dovevamo entrare in, nel, nella stanza di Bowser. Uh, Bowser Kamek. Quindi ora che cioè, va indietro tutti. e uh, uccide tutti i, i nemici. Certo. Sì. Dopo Paper Mario c'è un 2 punti Ha ucciso un coso a caso. Già è infatti senza i te. Che fai? È infatti senza di te. Yeee. Ah, che disastro! La mia stanza è l'altra parte di questo mucchio di rovine. Dobbiamo trovare il modo di scavalcarlo. 100% Ita, tutto maiuscolo, parte eh, 43. Mm? È un, un bel, bel pasticcio. pasticcio. Vorrei poter aiutare in qualche modo. Non puoi aiutare, Olivia. Forse, ma solo forse, questo è il momento per una piccola origami di mostrare quel che può fare. Non lo fa tipo Bobby, o forse no. Per me solida, una cosa potrebbe esserci utile. Alla kazam <ride> Tirava con la chiave di Luigi Ah, rug. Wow, strabiliante Perché non lo fai con le rovine, idiota? Saresti un, un ottimo custode, Kamek Ma sei l'appena fatto eh, con eh, le rovine eh, eh, eh, sorpresa Non faccio solo ritirate strategiche con la mia bacchetta Ho un paio di numeri in repertorio Ah, ma quindi ritirate strategiche vuol dire praticamente che lui torna indietro nel tempo con la bacchetta <ride> e sa sempre la risposta giusta di tutti Ora le cose. seguitemi. Se va oh, perché non ho mai sconfitto Mario. Cosa è impossibile? No, ogni, so, in è ogni stupido. timeline impossibile. Se facessi no. No, so, Mario è troppo intelligente. Prendi i coriandoli. Comunque pure. pure Mario viaggia nel tempo. Okay. Torna il, nel punto prima che ti era morto. Scarpe mitiche di ferro ah, Ok l'abbiamo cioè, già Non Stavo scrivendo mille per cento <ride> Ok E ora dove è Kamek scusa Dove è finito prendo sti soldi Dove è Kamek E poi qua State indietro Cioè per certo Inizia parte 43 Dei miei poteri Questo non è nulla per il gran mago Kamek C Wow, l'hai fatto ancora, fortissimo! E, e, e, e, e, che avevo detto, ora seguitemi, svelti. Comunque vai un attimo indietro, che hai fatto tutti gli strapping no? Sì. Ops Certo che Kamek è proprio in forma. Dove è andato però? Oh no, la musica non c'è più. Ma ci ammazzano Kamek. Non voglio che c'è un mazzio. Io. Yes. Vai! Come ha fatto il Big Rip? È un meme. Senza il maiuscolo parte. 43. Iii, non mi piace per niente. Sbrighiamoci a trovare la stanza di fame. Che andarcene da questo posto. Ok, um, Cos'è questo? Perché sono venuto qui? È un dormitorio, no. e non è qui che dovevi venire. Infatti, Vabbè, lì c'è un blocco segreto. Ma anche no. Intendo, certo, allora vediamo Se lo sgabello. Si, sì, però ho già provato. Ok, è proprio un corridoio stretto. Non è una stanza grande. Bene, uh. oh. ah, c'era un cupa. Ops, oh. apri, vediamo. C'è un'altra carta pestifero. E non era il cartomagno. Ok, qui c'è per forza il cartomagno. Testo. Doveva essere? Mm, lo so, stavo scherzando. Uh, vedi, qua se sentiamoci farli. Vedi, qua è l'unica cosa. Uh, non era. cioè tutto perfetto. E qui Salta allora. Non hai saltato lì. Oh Si, sì, che ho saltato. Vedi? Niente. C'è Dormitorio dei Machi Cupa. Ancora. paura. Ancora. Uh, ok, perché uh, Ollie ha messo? Innanzitutto, cosa ci fa Ollie qui dentro? Ollie mica l'ha fatto. È stata la forbice a, a, a fare tutto. Ma che stai? Forbice, mo ha fatto arrivare qua al castello? Ma, Ma che stai dicendo? No. È stato Kamek che ha fatto arrivare qua il castello. Quello che l'è in base è la forbice. C'è qualcuno, Mario? C'è qualcuno, Mario. Posso sentire che, mo che mormora come uno spettro. Forse è uno spettro. Non credo di poter incontrare un fantasma, adesso come adesso. Forse un'altra volta con un caffè, ma ora proprio non me la sento. Un buco? Senti, ti aspetto qui, ok? Tu vai a prendere la chiave. Ah ah vabbè è luigi che c'ha la chiave ah questa è la stanza di kamek Sì, che ero appetitoso mi viene voglia di cucinare che dici faccio una pizza o della pasta forse una pizza con sopra della pasta dai non dirlo mai più mario giusto in tempo ho trovato un fungo lucente ah wow io ne ho tipo 30 ah ma indovina un po' ho trovato anche la chiave del castello di peach ah la chiave del castello di Peach La chiave della sala del trono di Bowser Trovata da Luigi Certo, è un po' strano che si trovasse nel castello di Bowser E che avesse la faccia di Bowser sopra No, non è ancora la chiave giusta Mi dispiace tanto, fratellone Io vado subito a buttare da un ponte Mamma mia, Ma non ci sono andato vicino Almeno una volta era Almeno stavolta era la chiave di un castello Allora, innanzitutto dove la trova la chiave di Peach ora Visto che dopo, dopo questo mondo facciamo... Subito quello di Peach 2. Uh, non mollerò la uh, chiave del castello di Peach da qualche parte. Io lo troverò. Interrompe. Uh, si sto interrompendo, c'è cioè il dialogo. Da eh sì, ma magari mi fai parlare prima e eh, di uh, lo so, devi dire veloce. E poi, come è arrivato qui? Perché noi siamo arrivati qui. Innanzitutto con il cartomagno, poi siamo oltrepassati su Bro E a quanto pare lui ci ha preceduto in qualche modo, non hai <ride> capito e, Luigi e si poi, teletrasporta, eh, non hai capito ancora. <ride> Vabbè. Let's go. go. Uh, qui c'è il diario di Kamek quindi è un must. No? Ah, non si può leggere. Ah, si Sul cuscino, non c'è niente, andiamo. Out. Pot potevamo... Out. Pot potevamo... prenderci le pacchette di riserva. Sì, non sapendole nemmeno usare. Sei tornato, hai visto Luigi? È scappato via come se avesse visto un fantasma. Ero io il fantasma tutto il tempo oh, oh, oh. Mario ride tra sé Allora hai trovato la chiave? E poi dimmi un po' com'è la stanza di Kamek Eh? La chiave, la chiave, la chiave La chiave <ride> È sparita Thinking All right, let's go Ah yeah. uh, hai, hai finito il coriandolo Hai finito il coriandolo Oh, oh, qui ci saranno dei salami da sconfiggere vero? open salami come e lo fai a sapere? È si è spoilerato tutto che ne so e poi lo spero pure vabbè, vabbè. non c'è niente non posso prendere l'armatura da Armor bro Armato armatura poi mm, il casco mm. open, open salami bay, let's go Yoink. E ora come faccio Pss, pss, pss, pss, pss. Niente, devi tornare indietro Un soft lock, ci penso No, <ride> ci sono, sono coriandoli indietro, tagliamo Ube. Uh, <ride> non, non c'è, non ci sono né kamek né cosa Ah, mi sa so che non è un, un must, quella stanza Lo so che? Cosa? Questa è roba mummie, oddio <ride> Sono enormi Oddio, ti... che orrore Comunque questo è un punto a favore della mia lista di pregi che potrebbe avere uh, di origami king dei, um, dei nemici che non sono origami Ok Allora, ora però dobbiamo studiare bene la cosa No, è facile Sì, è facile Ah, cosa sono? Super, Super soldato ritagliato un nome migliore lo potevo mai trovare però Tipo Enderman, pure Slender Origami Ah, fanno schifo Mi hai visto come si piegano non li colpisci Sono comunque più ah, alti di Mario <ride> uh, Martello di fuoco, sì, dai, tanto sono di carta e in effetti tutti i nemici dovrebbero essere deboli al fuoco oh. 37 sono morti? No, vabbè Oh oh Catena dolorosa Oddio Fa venire l'ansia Blocca Blocca okay. Oddio <ride> Mi ha fatto un casino di danni <ride> Piede, Piede piatto. piatto No ho sbagliato Sì Oddio, tutte queste cose complicate le devi far fare Che cosa complicata? Come lo stai facendo, scusa? Non lo so, c'era un coso strano, c'era uno messo male E quindi ho dovuto fare così Ok, sì, secondo me hanno tipo 40 di vita Beh vedremo una mossa in più di questi Così la prossima la tagliamo forse Però sicuramente piede piatto Quindi ah, un uh, piatto Per cui era un boh e... Bene okay. ora puoi tornare lì Uh, sì, tecnicamente sì, ma mi sa che qui si va avanti Eh sì, lo so, ma... Giusto per controllare cioè, tornando indietro si va avanti Giusto per controllare No, in realtà no Si va avanti solo se hai fatto qualche cosa indietro Quindi adesso Wow, Ora entra, così pochi strappi Ora Cioè, dire che qui uh, c'è la forbice <ride> Non fare nulla, tranne prendere il tesoro Ah, ah ah era una mia, tra... una mia trappola ok sono morti eh, ti hanno ucciso proprio ehi ma guarda che superpotere ha Superman, Anche quello lucente no c'è 40.000 di quelli normali usa quelli no ma li uso no, non li usare ok ora possiamo andare avanti barra indietro tanto qui non c'è più niente da fare sì sì si Un attimo Vabbè Le si no, nemico ma non mi va sono troppo forti questi vabbè And then... non si so si è si si si si si si si si si quello di prima era super coso ritagliato Quindi probabilmente questi sono Ma no, sono sem bambini Sembrano, secondo me questi sono semplicemente Sono tutti collegati questi Mi fai parlare? Eh? Secondo me questi sono soltanto uh, origami ritagliati Non uh, super Ecco sono uh, Scarpe di ferro Ah niente. quindi se stanno uno sull'altro diventano praticamente un'entità. Sì, diventano soltanto uno. Che schifo. Mi li aspettavo più forzi. Bene. Mm. Uh, vabbè, torniamo indietro. Oddio, cosa sono questi quelli giganteschi e quelli sì. sono uguali? Cos'è come corre Ok, questo è l'ultimo che attacco, poi basta. mia, mi fanno un'inquietudine. Sono, sono altri alti 20 metri no, è Mario che è basso L abbiamo scoperto il Mario Odyssey ba Mario è molto basso sì, ma questi sono più alti delle persone normali quindi quindi New Donk City io faccio così perché non so la soluzione è un Nine. Stupido. Eh, sono super soldati tagliati quindi probabilmente è tagliata Non è neanche il bonus di cose Con questi userei quelle vischiose Invece che quelle di ferro Colpisci nuovo quelli Allora li uccidi Va bene al prossimo lo faccio Wow dolorosa non l'abbiamo visto forse oh, sì. sì l'abbiamo visto. visto ah alcuni sono morti o sbaglio Sì quelli che ho ucciso ah no è vero si moltiplicano così a caso poi spariscono i clone allora Ok, così e poi. Perché? Erroma che non è perché al contrario. Infatti non volevo fare perché al contrario. E poi non ucciderò mezzi. Devo usare quelle che uso per i boss. Il mio inutile di usare questo e uccido questo a questo punto usavi di non fare normale questi mi sa che non li ho proprio toccati alla fine calci impilati ok questo no, non l'avevo visto che schifo sempre così si devo mettere? Sì. La, la È la regola della giungla. Sto per mettere. Lo so, ho visto, ho notato. Non, mi sta, non stai. guardando il controller. No, ho notato che l'hai messo male. E quello non oh, mi ha fatto. Oh, alleluia. Alleluia. Bene, ora evitano i Sì, ora li attacco sempre. Cioè non li attacco sempre. Ora li attacco sempre, sì. Soldi. Corri. No, Corrimi. i bambini mi fanno paura. <ride> sì ma sono tutti morti. Non c'è nessuno. <ride> c'è un fungo, però a terra. Un altro fungo lì. <ride> hanno finito. Hanno, hanno preso nessuno. Allora, in tutto sto tempo, è riuscito a passare. Finalmente. Prova a prendere il fungo, scusa. Eh, voglio esplorare al 100%. Aspetta. Uh, è uno di quei così col laser si sì. possiamo strapparlo questo secondo me non è Beh, da fare adesso io voglio farlo Ma perché adesso. il laser non funziona quindi che ne sai magari lo attivo in qualche modo tipo Non così sta funzionando ok no qui non si apre andiamo un attimo ho visto un pulsante Forse il, il coso del laser serve per uh, aprire la porta Prova Ah ho capito Qui parte il laser E come pre lo prendono le anelle? Prova a colpirlo anelle? Ecco okay. Ah ok l'ho attivato Con essere. le orecchie eh. oppure con uh, dietro Ok ok Dove lo devi fare? Ogni, ogni anella è diversa Questa anella lo prende per forza così Mentre questa anella può anche prenderlo da così gira questa anella si gira e basta Sembra questa facile. anella non fa niente a parte questo ok questa la prende da dietro Cosa deve per forza prenderlo da dietro non può prenderlo da no, dietro no è sbagliato quindi gira questa me... e fallo andare in un altro senso uh, sì no uh, lo, allora questa la devo trasmettere a questa facciamo il labirinto al contrario questa la devo trasmettere a questa come con questa Con questa Che lo trasmette così Ma questa non può trasmettere Gira questa Sì, quindi questa la deve avere da questo per forza Ok, ho capito Vai, è easy Non è, non è No, problema. ma anche no Visto che ho sbagliato Esatto Fallo andare a questa Deve essere, secondo me, AS in che senso? Questo lo deve far andare qua E ora questo di qua <ride> Uno lo sputa in bocca all'altro oh, Ok dovrebbe essere fatto Ah <ride> non si può uccelli Ok nastro. lo lasciamo così e poi quando uccidiamo le Adesso forbici Adesso tipo lo resetta Perché pensi che siano le forbici il boss? Perché era apparsa una forbice che ha ucciso il Bowser okay. Jr. Ok quindi No, Quindi è la forbice sì. per forza, non può essere altro no. Bambini uh, Difficult sì, in effetti è difficult. No No, no. Mm. Se i bambini Slide, slide. No. Allora annullo tutto e vediamo. Uh, questo è il punto di incontro di tutti. Tai questo qui che è asociale Lo devi attaccare tu agli altri poi. <ride> e come? Se ho troppe poche mosse. Io. Yes. E anche questi. Ok, allora. Si sì. no. Come posso uccidere i oh, bambini? Sì. Ok, rifaccio tutto. Come posso uccidere i bambini? <ride> Basta! <ride> L'ho detto no mio, non mi interessa. Quanto pe... Quanti soldi sprechi per il tempo? Non ti servono due minuti. Tanto questa è tutta tagliata. Eh. Tu sei tutta tagliata. Yeah. Perché? Allora. LOL. Vai. Vai, ma quante mosse hai? Tre. No, di attacco. No, credo solo una. Se sì. uccido sti bambini e poi li ammazzo gli altri. Oh no, se che adesso tutti quelli che ti attaccheranno. Oh no, tutti insieme ti faranno tanti danni. Tanti, tanti danni. Ok, vediamo. Ah no, si sì, uniscono. Cosa fanno i bambini? Niente. danni. E adesso è un bambino. E sono un bambino Uccidi il bambino Kid Bebe Guarda quanti Todd stanno <ride> bene questa era mostrata Ok abbiamo ripreso Cioè era e abbiamo ucciso tanti soldati bambini uh, E comunque non abbiamo mai interrotto Abbiamo mostrato la battaglia come hai detto sì. Ora sì, vai, so. vai giù e prendi quell'altro punto Però abbiamo interrotto Vai per giù, una... vai giù Vai giù Anche perché ora dobbiamo eh, interrompere Quindi a sto punto non vai dobbiamo giù dobbiamo interrompere sì. Lo so ma siamo stati un casino di tempo lì ora andiamo oh, qui no. e basta Adesso c'è il boss Madonna mia oddio quindi mi interrompe l'episodio non, non è ancora l'orario oddio Bowser Junior Non è ancora orario dici Kamek no oddio oddio <ride> Sì, grazie. <ride> Volevo proprio andare lì. Oh no, una mano. Bene, ora dobbiamo fare il boss. Mario! Aiuto, sono stata catturata da qualcosa. È una specie di mano, cupa, è molto strisciante. Tutto ciò è, è snervante. Sembra la mano del boss finale di Paper Cos è Mario. Cos'è questa cosa? Dottato da New York. Sì, sì lo so tanto paura Mario aiutami aiutami ti prego no no no no perfetto ma... ora dobbiamo fare il boss pure in sta parte non è una cosa meravigliosa no che non lo è perché siamo oltre il tempo non siamo oltre il tempo sia... ma se siamo stati in un casino di tempo qui a, a gingillare che stai dicendo sto dicendo io direi che va bene così <ride> Bene, ora diamo le fuoco ah. scaglia copra no ah sì perché tu puoi parare una caduta facendo le mani così niente eh, deve attaccare normale eh sì quindi io mi metto questo la lettera e basta ha ha ha ha ah ah ah ah ah ah ah ah né troppo ah né troppo vicino né troppo lontano Ok, ah ah ah ah ah ah ah ah pugno Ok, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah visto che ha la stessa composizione di quelli mm. invece c'è cioè, solo una mano però, però vediamo da. se va bene se faccio così mm. un attimo uh. si sì, arriva sì. lì sì. ma non funziona nemmeno quello avvicinati eh, troppo e il pannello verrà scalato via lontanati troppo e subirai un controattacco dovrai attaccare da non troppo lontano mm. qui è un boss però non ha fatto la, la intro del boss quella Quale? quella viola gialla sicuro io No, non l'ha fatto ha fatto quella normale dei nemici allora non è un boss dice pv boss allora è un boss mentre qui uh, no no metto prima quelle già usate già usata mm, Aspetta Allora Quelle mistiche non le ho mai usate Mistiche Mitiche uh, Ok E poi così Quindi tu cosa usare... facciamo? Secondo me se usi Io direi di usare il lanciartello Usare il lanciartello Che non lo usiamo un sì, Ecco mai sì, Si vedi se usi un salto ti greba sicuramente Ci ho rubato il martello Maledizione Tau Ok non abbiamo fatto letteralmente niente prima Devi Devi provare... ma, ma avevo subito un contrattacco Quindi No Sì. Perché? Cioè mi hai Mi ha fermato ma non era un contrattacco, mica si ha preso il martello e poi te l'ha lanciato addosso Quindi come si fa? Scappa Così <ride> Boh mi metto a caso Basta. quello davanti anche se non ha senso E lui sta pronto a caso uh, Prova adesso a usare un martello, martello normale, normale. Uh, Sono troppo lontano Ah uh, uso un salto si, Ti prenderà sicuramente però uh, Faccio un test prima Ma che vuol dire troppo attacco. lontano? Cioè ah, ho messo ah, un attacco tacco. qua e usa il martello Quell'ultima è l'ultima cosa che devi provare? ma sì, no, però è impossibile questo boss <ride> è letteralmente impossibile, è un bug del gioco Dai, mi faccio pure un regalino <ride> Vale. Doppio attacco, bam Ora, Vai martello Martello mitico che è impossibile da appunto, attaccare Almeno lo Oh spero. alleluia Ah ha mollato un po' la presa Qualsiasi cosa tu abbia appena fatto, fallo un'altra volta Non si vede come nope. ha mollato la presa Niente, devi usare sempre il martello Dalla da seconda casella <ride> Che cretinata sta cosa Sì Sì Basta No ho sbagliato vabbè senso, oh, vole Volevo mettermi l'attacco per due Vabbè continuiamo così fino alla fine Solo 18 e sì prima avevo il per ah. wow. due Ah Ora io direi di usare il fuoco Sì sì libera è stato orribile là dentro era tutto appiccicaticcio Bleh. ringrazio mario cioè avrebbe senso usare il fuoco vabbè che sono tutto il mondo di carta e eh, va bene dì, fa dì, i rumori dì. va bene che sono tutti di carta però uh, questi sono carta fine più che origami vabbè si brucia lo stesso non è un albero e ora che sono libera è giunto il momento di dare una bella schiaffa sulla mano a qualcosa riusciti verso una piastra manforte, presto! Quanto ti odio! Aspetta, cosa? Le, le piastre manforte sono personate in qualcos'altro! Sono carta forbici! Cosa, cosa vedo le mie spiegazzate? Spiegazzate pupillette. È forse un sasso? No, è un pugno. Ed ecco delle forbici, no, è un segno della vittoria. E quella è carta? No, è una mano, è un 5. Per è tutta una cellulosa. la cellulosa Ma io non ho già sentito parlare Se è la leggendaria arte marziale Carta sassofu. Come dici? No Oh, è <ride> sasso carta forbici In effetti così suona molto meglio Beh, si chiami come le pare Adesso dobbiamo darle di santa ragione a questa mano isterica uh, cosa sta facendo Sasso? Si vede benissimo, lo vedi pure tu, vedi? Nooo Basta tutto qui okay. In effetti E invece no, non lo sta facendo più Sasso carta forbici Quindi questo è il segreto potere del cartomagno Useremo i tuoi arti magni per giocare a Sasso carta forbici Agita il controller all'ultima parola di Sasso carta forbici Per caricare con le arti magni la mossa su questa casella Pronto? Andiamo Vai edizione ah non è sasso è sempre così la mano un pareggio uff solo l'impressione pressione o questa mano è diventata ancora più grande cosa perché? perché è diventata più grande? Sì, perché uh, no. allora secondo me quando fa così diventa forbici perché? perché mi tipo secondo me new... ok allora Secondo me mi sta, tipo, consigliando di usare... Ma, eh, questo. Però non lo devo usare, sennò poi perdo. Perciò cioè, mi sta un po' fregando. E allora io devo usare sasso, perché secondo me mo mette forbici. Oddio, ma cosa vuole da me? Ti sta trollando, se lo fai adesso sarà sasso. Se lo fai, se aspetti, sarà forbici. Se aspetti ancora, sarà carta. Ho sbagliato. Beh. E ora è forbici. Deve essere veloce altrimenti ti metti la cosa e aspetti che esca quello che vuoi eh, Mi dispiace ma tu mi hai detto che... Cosa su morbici che, che sono uh -huh. eh. eh. Oh, vedi? Ok, Vittoria! Va hai ragione tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu Sì, dopo un po' mi fa fermare, sennò... Sì, ce l'hai fatto, è una grandissima super. mossa mafio Ora sappiamo come sconfiggere questa cosa. Prima battiamo la stasocata forbici e poi la uccidiamo di mazzate. Vai, ci uh, ha sì. letto. Bene, ora la mano è piccola ed è forbici Ma comunque è diventata più grande per darti forbici. un vincolo. Ancora sei cecato, dici. Vai, tieni. Vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, okay. vai, vai, vai, vai. Uh ah, LOL Che idiota Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam <laughs> bam <laughs> Easy peasy è facilissima Questa battaglia boss Vai, veloce, veloce Ora Ok Arti bagni Club B eh. Rush B eh, eh, eh. Cioè la difficoltà di questa battaglia è capire la strategia Il bello è che cioè potevano fare tipo sasso lo picchi con gli artimani Carta che ne so lo, lo tagli a cose E fo eh, Cioè no Forbici lo tagli E carta tipo lo, lo prendi e lo lanci boh, boh um... No invece sempre lo picchi Eh Ah. Bravo Marco ah. Bene ora ti uccide Para para para Cioè eh è, è così facile Parare con i suoi mani Wow che riflessi ci ho messo vent'anni A quanto pare se prendi un turno devi sollevare rapidamente il controllo e preparare Tanto rapidamente Non ci vuole ammazzare. niente Vabbè uh, ora velocemente metti la carta Vai Non è che all'ultimo mi frega Ti ha fregato No, lo fa sempre quando seleziona. No, no, ti ha fregato Lo so cosa fa quando selezioni Pareggio Ti ha fregato, vedi? Ok, allora... Si sta ingrandendo ah, È tutto più tutto grande, per, per farti capire, capire. Ah. Ancora sei troppo disabile <ride> Bene, ora è, è vedi? buono Stavol sempre. Lo so intendo, prima ti ha fregato, ha cambiato all'ultimo proprio, l'ultimo free. Muori Vai Dai dai dai dai dai dai Si è morto Yei Bene, ora dobbiamo Oddio Ma è Sasso carta serpente Ma questi sono stati tagliati. Mario è stato terribile. Sì. Ok, eh, non so cosa è successo, però si era bloccata la registrazione. Sì, abbiamo. abbiamo pure stata... Sì, hai va bene. Tagliando. Vai. Ah, beh, ha detto, me è stato terribile. me ne sono... avuto tanta paura. Me ne paura. sono stata buona buona per non distrarti, eh, mentre me ne avevi fendente a destra e a manca con quel tuo possente martello. Eh, Scusa, mi sono lasciato un po' trasportare. Spero di non averti bagnato alla salopette con le mie lacrime. Se una cosa adesso mi sento meglio, piangere una volta aiuta a sfogarsi Ora andiamo a sistemare quel nastro verde, credo che sia la resta di conti con il mio, come fratello, Lo Do Dobbiamo fare anche per questi lì che una volta erano i scagnozzi di Bowser, li renderemo orgogliosi Ma di che ce n'era solo uno, comunque non andare avanti, sì, va sta, indietro adesso ne stanno due no, Perché devo so andare questo. indietro, scusa? Per salvare Va bene E se c'è dopo il blocco salvataggio? Meglio non rischiare Bene. Allora, allora, quindi, allora, nella prossima bene. parte di Paper Mario di Rugami King Andremo avanti Quindi, iscrivetevi, rispondete al sondaggio, ci vediamo alla prossima